Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti nocciole e marmellata, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa, gli ingredienti sono farina di tipo 00, nocciole, zucchero, lievito per dolci, vanillina, olio di semi d'arachidi e un uovo e per la farcia cranella di nocciole e marmellata. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le nocciole, facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10 mettere da parte senza lavare il boccale mettere lo zucchero lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le nocciole tritate. La farina, l'olio, la vanillina, il lievito e l'uovo ed accendiamo il bimbi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 Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso formeremo i nostri biscotti. Prendere un pezzettino di impasto, più o meno grande quanto una noce, e far formare una pallina. Passarla nella granella di nocciole. Con l'aiuto di un bastoncino formiamo un foro al centro. Posizionarli su una teglia rivestita con carta da forno e proseguire così per tutto il resto del composto. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciare raffreddare completamente prima di rimuoverli dalla teglia, riempire il foro con marmellata, spolverizzare con zucchero a velo e servire. Biscotti, nocciola e marmellata. Grazie e alla prossima ricetta!